Più tardi, quella notte, Rud aveva sussurrato a Denison che se ne stava in piedi col fucile ben stretto tra le mani. «Sei sveglio?» «Certo», aveva risposto Denison. «Mi stavo chiedendo», aveva soggiunto Rud. «ti stai sempre a chiedere qualcosa tu di che cosa si tratta stavolta?» «Mi domandavo perché...» aveva detto ancora con un fil di voce Rud. «Perché che cosa?» aveva replicato Denison brusco. «Che cosa, scemo?»